Bene, allora possiamo iniziare, mi hanno detto che le operazioni di controllo sono state esplicate, quindi possiamo dare inizio a questa fresca, Poi, con questi fari è, fa è fantastico. Comunque siete degli eroi, ecco, desideranti di... Ascoltare qualcosa, spero di perlomeno di così, che possa non compiere il desiderio ma aumentarlo. E io ringrazio Trino Spiritualità per l'invito, l'amico Armando Buonaiuto, che non può essere presente ora perché ha un altro appuntamento al circolo. E vorrei semplicemente con voi così, un dialogo, mi piacerebbe dialogare, ma non si può, ma almeno lasciarvi, ecco, quello che desidero fare, lasciarvi degli spunti sul, su questo tema grandioso eh, di Torino Spiritualità di quest'anno, desideranti, ehm, e vorrei dividere la mia riflessione in due punti, che riprende proprio il titolo del nostro incontro. Il primo sul desiderio infinito, quindi spenderò alcune parole sul desiderio, e sulla seconda parte, che è forse è quella più provocante, quella più, che colpisce un po' di più, sull'inutilità di Dio. Sul termine desiderio si è detto e si è scritto molto, lo sapete, il festival stesso tenta di accostare questa parola complessa e lo fa ehm, accostando il tema del desiderio come fosse un diamante e ogni relazione, ogni incontro, ogni eh, appuntamento in qualche modo cerca di sviscerare una faccia del diamante consapevole che la verità del diamante rimarrà ancora eh, inspiegata, cioè non colta nella sua intierezza. È come il, la verità, in qualche modo. Spesso si accosta a desiderio termini come aspettativa, bisogno, aspirazione, No, sono tutti si, paro, appaiono come sinonimi della parola desiderio, ma se ci fermiamo un attimo con attenzione ci accorgiamo che non è così. Noi umani possiamo essere mossi dal desiderio, ma anche dai bisogni, allora è necessario sviscerare cosa intendiamo per desiderio e cosa sono i bisogni, perché sarebbe tragico pensare che due, eh, questi due termini possono essere sinonimi, appunto. Abbiamo sentito parlare anche del, chissà quante volte, del, dell'etimo di desiderio, un bel de sidus, no? de privativo, sidus che lo si fa eh, si indica ecco la stella, le stelle e quindi il cielo quindi desiderio secondo questa etimologia un po' romantica forse è mancanza di cielo però anche se un etimo eh, forse un po' romantico eh, è capace di rendere bene l'aspetto di mancanza di privazione insito nel desiderio a dirci che questo sentimento ha a che fare con il cielo il desiderio è un sentimento che ha a che fare con il cielo ossia con qualcosa di vasto di non finito e quindi di infinito siamo appunto desideranti siamo esseri noi umani siamo esseri desideranti e allora Primo grande tema, il desiderio ha sempre a che fare con una mancanza, una privazione. Potremmo dire, parafrasando qualcuno che probabilmente conoscete, «Beati gli insufficienti perché sapranno desiderare». «Beati gli insufficienti perché sapranno desiderare». Beati gli innappagati, gli inquieti, i mancanti, gli scheggiati, gli imperfetti, perché sapranno desiderare. Ecco, l'imperfetto credo che sia il tempo verbale dei desideranti. L'imperfetto è il verbo del desiderio. Fino a quando saremo abitati da spazi di insufficienza, possiamo permetterci di desiderare. I sazi, i pieni di sé, gli appagati, non sanno cosa possa essere desiderio, perché avranno sempre a che fare solo con i bisogni. E allora quel personaggio, cui ho accennato anche in maniera indiretta, Gesù di Nazareth, metteva in guardia uh, un passaggio molto alto in, nel Vangelo di Luca quando uh, recita quel bellissimo passaggio del discorso della pianura, beati delle beatitudini. A un certo punto dice in Luca 6, 24, ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione, guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Qui la ricchezza non è da intendersi meramente quella materiale. C'è una ricchezza altra che può fare anche molto danno. Secondo grande tema, il desiderio ha a che fare con un altro aspetto che io definisco inquietante. Il desiderio è un sentimento inquietante. Perché? Perché se il desiderio è esperire una mancanza, questa non potrà mai essere appagata. Altrimenti passiamo alla sazietà, all'appagamento, e quindi avremo a che fare con il bisogno. Serge Latouche dice in un suo testo, il desiderio, a differenza del bisogno, non conosce sazietà. E questo è l'aspetto inquietante del desiderio. Non conosce sazietà. Mentre il bisogno viene soddisfatto con la fruizione, il godimento dell'oggetto agognato, non così per il desiderio. Io credo che l'uomo non possa mai trovare ciò che è in grado di compiere il suo desiderio lo vedremo dopo, neanche fosse un dio. Probabilmente un gatto, una volta consumato il suo cibo nella ciotola, ha saziato il suo bisogno sentendosi appagato. Dico forse perché chissà cosa può rivelarci il mondo degli animali. Ma possiamo dire altrettanto dell'umano? Aristotele, nella sua politica, a un passaggio in cui scrive la natura del desiderio è di essere infinito e la maggior parte degli uomini vive per colmarlo. La natura del desiderio è di essere infinito. Questo è, inquiet è inquietante. E, e in qualche modo il, il mito di Tantalo in qualche modo. Giacomo Leopardi, mi fermo un attimo su Leopardi perché ha dei passaggi altissimi, ho citato questo passo di Leopardi in una nelle due camminate meditative che abbiamo fatto per tono spiritualità nelle due settimane scorse, due bellissime um, camminate in montagna. Leopardi in un passo di una poesia che conoscete benissimo, sopra il ritratto di una bella donna, a un certo punto dice, natura umana, Natur, vo, sta chiedendo alla natura umana, natura umana, or come se frale in tutto e vile, se polve ed ombra sei, tant'alto senti, guardate che da brividi, eh, malgrado i 40 gradi, qua dentro, perché si domanda Leopardi, Sento tant'alto, cioè perché sento in maniera così grande, perché ho questo sentimento di desiderio se poi la mia natura umana è così: è, è frale, fragile, è vile, polvere, ombra. Perché sento così prepoten pre prepotentemente? Leopardi si sa è segnato da una malattia, la malattia dell'infinito. Eh, un grande critico letterario eh, dice che ha intitolato un libro eh, su Leopardi dicendo La malattia dell'infinito. Il tutto non gli basta ancora, il tutto non gli basta ancora. Mi permetto di leggere un altro passo del poeta. Questa volta siamo nei pensieri, nel 68. Lui scrive, anzi, vi dico prima come chiave di lettura: questo desiderio inappagato, questa malattia dell'infinito di Leopardi, questo sentire tant'alto, Leopardi nei pensieri la chiama. Noia, noia. La noia, e qui cito, è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né per così dire dalla terra intera. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio il numero e la mole maravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio, immaginarsi il numero dei mondi infinito, l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro, sarebbe ancora più grande che si fatto universo, e sempre accusare le cose di insufficienza e di nullità. E patire. Mancamento e voto, e però noia pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga dalla natura umana. Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e pochissimo o nulla agli altri animali. Questo concetto verrà ripreso da Moravia in un romanzo. Non va tanto più di moda, e si cita poco Moravia, io lo trovo un gigante della letteratura, forse negli anni Ottanta, eh, era un pochino più, o si leggeva molto gli anni '70-80, nel far dire un po' queste cose al protagonista della noia, Dino, eh, in quel romanzo. A questo punto facciamoci una domanda, allora il desiderio, l'essere desideranti, questo sentimento che per Leopardi è il più alto dei sentimenti umani, è supplizio o grandezza? È supplizio o grandezza? O è grandezza e supplizio? Il fatto di essere inappagato è inquietante. E grandezza o limite? Io credo che dipenda da me, da come vivo questo sentimento. Se il desiderio mi porta a conquistare il mondo per appagarmi, allora è un supplizio, perché più mangio e meno mi sazio. Lo intuì già Oscar Wilde. Wilde scrive, in questo mondo ci sono soltanto due tragedie. Sentite questo aforismo, aforismo di Wilde, eh, grandioso come solo lui sa fare in una riga. In questo mondo ci sono soltanto due tragedie, una è non avere ciò che si desidera, l'altra è ottenerlo. E quest'ultima è la peggiore, la vera tragedia. La vera tragedia. Ottenere ciò che si desidera. È una tragedia fosse anche un Dio. Mi chiedo a questo punto se la grandezza dell'uomo non stia piuttosto allora non tanto nel provare o meglio nel godere della realtà desiderata fosse pure un oggetto, una situazione, un corpo, un affetto, un amore, un Dio, che non sia piuttosto che la grandezza non stia piuttosto nella tensione, nella tensione del desiderio, provocata dal desiderio. Possiamo parlare allora di desiderio senza conquista? Possiamo parlare di tensione senza abbracciare? O di abbracciare senza pagarsi? Sta lì forse la grandezza di questo sentimento umano. L'uomo del desiderio è l'uomo che cammina senza potersi mai fermare, una sorta di ebreo errante. Questo è l'uomo del desiderio. Mi servo ancora della poesia perché qualcuno che mi conosce sa che, che la amo molto. E due poeti italiani, ancora: Montale, in una, in una poesia splendida che è maestrale, sentite cosa scrive Montale: Sotto l'azzurro fitto del cielo, qualche uccello di mare se ne va, né? sosta mai perché tutte le immagini portano scritto più in là questa tra l'altro è stata una poesia data in un, in un esame di italiano nella prova di italiano eh, di qualche anno fa la maturità mm. questa poesia tutte le immagini portano scritto più in là è eh, eh, eh, splendido eh. cioè tu Agogni, no? Di raggiungere, desideri, arrivi e ha una scritta quella realtà. Vai più in là, vai più in là. Per cui è bene desiderare, forse ci sta dicendo Montale, è bene, è il più alto dei sentimenti, ci ha detto Leopardi. Anche appoggiarsi sulla realtà desiderata, va bene, ma senza sostare in quella realtà, senza stare in quella realtà, senza godere, come se fosse, immaginate una scala, e le scale servono per procedere oltre, non per sostarci sopra. Tutte le cose portano scritto più in là. E un altro poeta, purtroppo, non molto coltivato in Italia che Clemente Rebora scrive qualcosa del genere in una poesia che si intitola Sacchi a terra per gli occhi scrive qualunque cosa tu faccia qualunque cosa tu dica o faccia c'è un grido dentro non è per questo, non è per questo la ripeto perché merita, Qualunque cosa tu dica o faccia, c'è un, un grido dentro. Non è per questo, non è per questo. Mi rifaccio ancora, forse per definire, così per deformazione professionale, mi rifaccio ancora a un altro grande poeta che si chiama Gesù di Nazareth, in Luca 9, lui invita a chi lo vuole seguire, è un passo anche molto conosciuto, lui dice state attenti a non crearvi e a non rimanere prigionieri in tane e nidi, tane e nidi. Consapevole che la vita è movimento, trasformazione continua, tensione in avanti. E non godimento della meta raggiunta. E a questo tale che gli chiede di seguirlo, Gesù risponde: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Guardate che questa frase è potentissima. Un grande psicanalista è Eugen Dreverman, eh, psicanalista tedesco. Ha scritto un libro eh, di commento psicanalitico al Vangelo e ha delle pagine grandi su questa affermazione. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Dico ancora una cosa su il desiderio, poi passo alla seconda parte, quella riguardante l'inutilità di Dio. E qui lo, ci sono certamente molti genitori Io non, non lo sono, ehm, però ci credo fermamente a, a questa cosa. Gesù dice lasciate che i morti seppelliscano, perché a questo, questo tale, forse è meglio dirlo perché se no si, non si capisce, lui dice io ti seguo ma permettimi prima di seppellire mio padre permettimi prima di seppellire mio padre. E un altro dice, io ti seguo, e lui dice, ma guarda che chi mi segue non ha tane e nidi. I nidi e le tane, non, ci, non bisogna essere psicanalisti, eh, richiama certamente l'utero, il grembo, no? il luogo di comfort. Ecco, Gesù in qualche modo è un, un analista, ecco, eh, molto attento perché la psicanalisi oggi ci dice che i genitori rappresentano il passato psicologico. I genitori rappresentano il, il nostro passato psicologico. Ecco, per vivere in pienezza dovremmo imparare a chiudere con il desiderio del passato. Il passato è morto. Gesù è come se avesse detto a questo tale «lascia che il passato seppellisca il passato». Tu vivi il presente, vivi ora, abbeverati del momento, del momento presente, stai qui, vivi lìc et nunc. Essere psicologicamente legati al passato, desiderare che si ripetano magari eventi del passato, è come vivere una sorta di cimitero cosa si fa in un cimitero? due cose fondamentalmente seppellire i morti e, e riesumare cadaveri ma la vita è altrove se continui a riesumare i morti ossia il passato il presente ne verrà contaminato intorbitito e il futuro ne sarà inficiato avveleniamo i pozzi a forza di pensare, rimpiangere il passato. Intorpidiamo le sorgenti e il futuro avrà sempre un sapore di cadavere. Ecco perché Gesù invita a non voltarsi indietro. Nessuno che ha messo mano l'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Ci sono tantissimi miti che ehm, ricordano e rappresentano... Ehm, proprio l'eroe, l'eroina che muoiono nel momento in cui si voltano indietro. Pensate soltanto, per rimanere nel campo biblico, pensate alla statua di sale, eh? che è appunto un grande mito biblico. Tutto ciò vale anche per il futuro psicologico. Desiderare sempre qualcosa che sta nel futuro, pensando che proprio il compimento di questa realtà possa compiermi il cuore, ancora una volta un'illusione. Sarebbe tutto il discorso della logica sacrificale. Stando sempre nel Vangelo, Gesù è contro il digiuno, Gesù è contro la pratica del digiuno, ovviamente il digiuno rituale, il digiuno religioso in qualche modo. Perché qual è il significato profondo del digiuno? Sacrificare qualcosa oggi per avere qualcosa domani, fuori di metafora, lettura psicanalitica, Dreverman, sacrificare vita adesso... Per averne altra e magari più abbondante domani. Non funziona così. Non c'è compimento dell'umano. Mi viene in mente ancora per stare in letteratura la roba di Verga. Il suo grido disperato alla fine della vita: Roba mia, vientene con me. La logica sacrificale è sempre per la morte, non per la vita. La vita non si nutre di domani ma solo dell'oggi, dell'adesso, bello brutto che possa sembrare, l'oggi deve essere per l'oggi. Certo, questo è il desiderio, l'essere desideranti è importante, fondamentale, come movimento, spinta in avanti, ma paradossalmente il compimento non sta nell'acquisizione, abbiamo detto, nel possesso della cosa desiderata. Può esserci, ma può benissimo non esserci. Può esserci, può essere abbracciata, può essere goduta, la realtà desiderata, ma può benissimo non esserci. Il compimento dell'umano sta ancora altrove. E qui mi introduco nella seconda parte e lo faccio eh, con un passaggio. Eh, mi affido ancora a un autore, questa volta un autore altissimo, lui si chiama Meister Eckhart, eh, Meister Eckhart. Eh, sicuramente molti di voi lo conoscono. Un mistico eh, del um, coevo di Dante, tra l'altro, domenicano, frate domenicano, e uno forse mh, la più alta rappresentanza di tutta la mistica renana mh, eh, del XIII secolo. E, fortunatamente abbiamo tantissimo materiale di Meister Eckhart, sono dei sermoni che sono stati raccolti in, in, te, in, in volumi che io vi, vi inviterei anche a, a leggere, perché è una lettura al di là del credere o non credere, quindi proprio a livello umano sono potentissimi. In un, nei sermoni tedeschi di Meister Eckhart eh, troviamo questo, questo passaggio, ve lo leggo perché introduce... Molto meglio di quello che potrei fare io, il tema sull'inutilità di Dio. Mistico e frate domenicano. Lui scrive, abbandona ogni nuda apparenza, rompi il guscio, in modo che il nucleo divenga libero e porti frutto. Non rimanere nell'opera compiaciuta di sé e al modo, perché tutto questo è scherno diabolico. Finché tu opere, operi le tue opere per volere di Dio, per il bene, per l'onore, la vita tranquilla, la gioia, l'interiorità, la santità, la ricompensa o il regno dei cieli, il tuo Tempio è un rumoroso mercato pieno di commercianti, di clienti che vogliono esercitare con l'Eterno Dio il loro egoistico acquisto. Ma Egli non è a casa per tali bottegai, Egli dorme nel Tempio perché l'anima ha ospiti stranieri, chiassosi, Egli è Dio dell'Eterno. Tu invece, con le tue opere compiaciute, sei legato al tempo, al luogo, al fine, all'intenzione, così come il frutto del matrimonio, che è legato al tempo, ha bisogno di nove mesi per maturare. Tu guardi con il tuo proprio io al modo del tuo agire, cerchi e vuoi qualcosa con esso, tu stesso e la tua ricompensi. ricompensa. Ascoltate adesso cosa dice Eckhart. Tu pretendi di cercare Dio, in verità fai di Dio una candela. Con la quale cerchi qualcos'altro e quando l'hai trovato getti via la candela. Tu abbassi Dio al ruolo di una vacca da latte che l'uomo custodisce per il proprio profitto, per il latte, per il formaggio. Tu fai come quelli che quando loro va bene lodano Dio e confidano in Lui, come alcuni che dicono «ho dieci moggi di grano e altrettanto abbondante vino quest'anno». Confido saldamente in Dio, davvero hai grande fede, ti dico io, ma nel grano, nel vino. Tu mercanteggi con il tuo Dio, dai e fai perché ti restituisca il centuplo, ma questo dare è piuttosto da chiamarsi chiedere. Finché opere le tue opere per moventi esteriori, per il regno dei cieli, per Dio o per la tua beatitudine, non ti comporti rettamente, poiché chi credi di raggiungere Dio nell'interiorità, nella devozione o in un dolce rapimento, più che presso il focolare o nella stalla, agisce come uno che pre prendesse Dio, gli avvolgesse la testa in un mantello e lo cacciasse sotto una panca. Io l'ho postata su Facebook, questa, questo passaggio, Oh, mi sono attirato anche un po' di, ecco, di come capita spesso, ecco. però lo, lo trovo veramente... Un, cioè Eckhart che nel XIII secolo diceva queste cose. Oggi non possiamo dire che, tra, che si tratta di io come una vacca da latte. No? Potremmo dire un distributore automatico, ecco, no? forse c'è più congeniale. Ecco, io credo che questo passo allora ci dica Veramente qualcosa sull'inutilità di Dio. L'uomo di fede, ci dice Eckhart, è colui che neanche un Dio sarà mai in grado di colmare il suo sentimento di mancanza, o se vogliamo il suo desiderio. Dinanzi a ciò che chiama Dio sente che ancora qualcosa è di insufficiente perché se mai quel Dio compisse il suo desiderio avrebbe realizzato semplicemente il suo bisogno ma di Dio non si può avere bisogno perché non è un, un oggetto che soddisfi le nostre richieste, le nostre domande, ne faremo una vacca da latte. Se Dio compisse, realizzasse ciò che domandiamo, è semplicemente oggetto da utilizzare, da prendere al bisogno un ansiolitico o, se, o più semplicemente un idolo. Di Dio, dunque, non possiamo avere bisogno semplicemente perché Dio non è la soddisfazione dei nostri bisogni e quindi deve essere del tutto... Dio deve essere inutile perché un Dio utile è inutile. Semplicemente oggetto. Ecco perché dico sempre che è rischioso trincerarsi dietro la religione identificarsi con una religione che sbandiera spesso il suo Dio come la verità capace di compiere tutti i desideri del cuore umano. Risposta alla que definitiva questione umana. Io credo fermamente che l'uomo di fede non appartenga a nessuna religione. Sa che il suo rapporto con la divinità, non con un Dio, perché la divinità è infinitamente oltre Dio, è questione di partecipazione. Non è Dio è un oggetto a cui ti puoi rivolgere perché appaghi il tuo desiderio, mentre la divinità è ancora oltre e in questa, tu, tu, in questa divinità tu ne stai già partecipando. Non c'è più un Dio lassù in cielo a cui rivolgersi, perché il cielo, per l'uomo di fede, è vuoto. Perché tu sei già dentro quella divinità. Tu sei già divino, in qualche modo. Questo lo dice San Paolo... Negli Atti degli Apostoli, no? non sono io che lo dico, no? Atti 17 dice in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, in Lui ci muoviamo, esistiamo e siamo, come fossimo in quest'acqua, è come se il pesce si chiedesse ma dov'è l'acqua? Ma ci sei immerso, non la vedi? E chiedesse, invocasse un Dio che gli desse l'acqua, ma ci stai già dentro, cosa chiedi? Quindi questo Dio, la divinità, la verità, chiamiamola come vogliamo, non è un oggetto da possedere o una definizione da proclamare, è la vita, è la vita, quella che scorre, che si trasforma, che avanza, che si compie. La verità ha sempre a che fare con la fecondità, ciò cioè che può fiorire, sbocciare. E' per questo che la divinità come la verità non possono essere definiti, perché ogni definizione della verità è come una, la sua tomba e nessuna cosa vivente può stare dentro la tomba, ci possono stare solo cose morte, i cadaveri dentro una tomba. La verità è vita e la vita è strada, via, viaggio, processo dinamico, movimento, ciò che ha come scopo la fecondità della persona che sta godendo di questa verità. Ecco perché Gesù forse in Giovanni dice io sono la via, la strada, il percorso, cioè la verità e dunque la vita. Quindi l'uomo abitato di dal desiderio, il desiderante, possiamo dire, si relazionerà con la divinità e non con la religione, consapevole che questa è infinitamente oltre ogni nome, oltre ogni verità dogmatica, ogni definizione, oltre anche ogni rivelazione. Perché la divinità... È come un fiume in piena. Io vi invito a pensare la divinità, o, o, la, o in ciascuno la chiami come vuole, ma questo qualcosa che su, supera lo stesso Dio, perché capite, adesso non abbiamo tempo, ma sarebbe interessante fare un'analisi filologica no, della parola Dio. Dio è già, è già connotato, è già connotato. L'ho detto l'altra sera ero um, a, a Verona. E a presentare un libro, ho detto, ma proviamo a pensare un attimo, Dio è un, è un nome proprio di persona, no? Ma, soprattutto maschile, e definire Dio come maschio è un disastro, perché abbiamo autorizzato, autorizzato i maschi a sentirsi degli dèi, dei, no? Dio, questo è stato il grande danno di aver abusato di questo termine. Quindi la divinità è come un fiume in piena, irruente, e questo fiume scorre da sempre, scorre da sempre. Non ha avuto origine, non avrà fine, e scorrerà per sempre. Ogni religione, ogni tradizione spirituale, ogni fede, compreso il cristianesimo, si è bagnata, o si sta bagnando per un attimo in questo fiume. Ciò che noi chiamiamo religione corrisponde solo a un po' di acqua che è stata presa da questo fiume e messa in una cisterna. Va benissimo, è un momento storico, tutte le grandi religioni sono nate, hanno fatto la loro funzione, va benissimo, poi hanno esaurito quell'acqua in quella cisterna e poi si va avanti, ne nascono altre, e va benissimo. È inevitabile, ma occorre tornare al fiume per trovare l'acqua che disseta, vivifica e feconda. Ed è per questo che le religioni sorgono, vivono, abbiamo detto, poi muo muoiono, è fisiologico. La religione, le religioni, sono sempre un mezzo, mettiamocelo in testa, mai il fine, sempre il contenitore, mai il fiume. Ecco allora perché credo che sia importante legare desiderio e il discorso teologico per non ingannarci. La divinità che sta oltre la parola Dio, l'immagine, perché poi se noi avessimo tempo io chiedessi a tutti voi dammi una tua definizione di Dio io avrei 120, 130 definizioni. Ma la divinità sta oltre. Vi leggo un passo degli Upanishad. Siamo, cambiamo, siamo nella letteratura antichissima indù, C'è un passo delle Kena Upanishad che recita così. Sentite, chi dice lo conosco, Dio, non lo conosce. E anche chi dice non lo conosco, non lo conosce. Lo conosce solo chi dice, lo conosco eppure non lo conosco. Fantastico. Ecco che è l'uomo del desiderio. Dio, la divinità, non appaga la loro fame una volta per tutte, ma da loro da mangiare e da bere giorno per giorno, perché in Dio esiste solo il presente. La fame e la sete della divinità, del, del, dell'uomo, di de, diciamo, il desiderio dell'umano, ecco, questo desiderio, Dio non la paga, è sempre soddisfatto. La, la povertà, la sua povertà, in real, la nostra povertà di desideranti è in realtà la nostra ricchezza e la nostra ricchezza e la nostra povertà Kuvara c'è un, un saggio indiano lui è un monaco eh, cristiano eh, e sta vivendo dal, vive, è stato priore di un monastero camaldolese in India, in un bellissimo libro sulle acque dell'Oceano Infinito, quindi si chiama John Martin Kuvarapu, lui indiano di origine, fa questa riflessione, dice ehm, chi è, ha erroneamente tentato di definire la verità, la divinità, Dio, non ha fame e sete di Dio. Chi pensa che Dio abbia rivelato ogni cosa e che non ci sia nient'altro che debba essere ancora rivelato, non ha fame e sete della giustizia di Dio. Ogni religione dà una certa visione di Dio e della relazione tra Dio e l'umanità, ogni religione dichiara di avere la pienezza della verità, ma la verità è al di là di tutte le religioni, la verità è al di là di tutti i nostri sistemi intellettuali, di tutti i nostri sistemi teologici, la verità supera persino le nostre scritture rivelate. Quindi, e vado verso la conclusione. L'uomo del desiderio, i desideranti, l'uomo dello spirito, l'uomo che vive in profondità di sé, nella propria che si bagna continuamente alla propria sorgente interiore, sa che è chiamato a camminare, a non sostare in alcuna vasca, in nessuna cisterna, ma al contempo sa che non deve raggiungere alcuna meta, la grande Simone Weil dice, occhio eh, non si dà alcuna scala per il cielo, non si dà nessuna scala per il cielo. La divinità non sta alla fine del tempo, ma vi stiamo già navigando dentro, questo è importante per il desiderante. Sa già che ne è impregnato, il desiderante fa l'esperienza del metallo che è dentro al fuoco e tu a un certo punto non distingui più il metallo dal fuoco. Perché metallo infuocato, questa, questo è il rapporto con la divinità. Non il godimento di un oggetto che realizzi i tuoi piccoli desideri, ma da desideranti impregnarsi, imbeversi come una spugna della divinità ci sei già dentro ci sei già dentro mi viene in mente la disperata ricerca del buio, bue da parte del contadino nella tradizione zen non lo trova non lo trova perché? perché a un certo punto scopre che lo sta cavalcando lo sta cavalcando Quindi desideranti, certo, ma consapevoli che siamo già immersi in ciò che desideriamo. E qui apro soltanto una parentesi. Allora la preghiera, perché più o meno so, poi potessimo dare la voce, no? una domanda sarebbe allora la preghiera che senso ha ah, pregare Dio perché faccia finire la, la pandemia? Non mi esprimo perché... È un, è un incontro pubblico, ecco, ma abbiamo visto di tutto da un anno e mezzo. A questa, cioè delle, abbiamo scritto anche un libro, tra l'altro, su, sulla preghiera in tempo di pandemia. No? E ho esordito nella prefazione dicendo che l'immagine più incredibile è il parroco che affitta un elicottero e va dall'alto a, a benedire il suo piccolo villaggio, il suo, il suo, paese, il suo paesino, così, no? chiedendo che che possa cessare là. Ecco, ha senso pregare, certo ha senso pregare, ma non domandare, se il cielo adesso è vuoto, come cito un, un libro, e se noi siamo già immersi se siamo già immersi in questa atmosfera, in questo ambiente divino, per citare Teilhard de Chardin, allora non è domandare per avere, ma è piuttosto un aprirsi per essere, è una via di consapevolezza, è uno stare, è uno stare fermi e godere in colui in cui siamo, ci muoviamo ed esistiamo. Forse il più grande viaggiatore è colui che compie il suo viaggio interiore, come diceva Martin Buber. Non c'è viaggio più grande che quello verso la propria interiorità. Capite? Eh, forse oggi facciamo fatica a entrare in quest'ottica perché non ci sono più i viaggiatori. Oggi noi facciamo soltanto più turismo, anche spirituale. E il turista è quello che va verso mete già note, quindi... A lui il, il viaggio non interessa, anzi prima arriva meglio è. I grandi viaggiatori dello spirito, ma anche i grandi viaggiatori della storia, per loro era importante il viaggio, è, il via è nel viaggio che ti può succedere tutto. Pensate alla grande poesia itaca eh, di Cavafis, eh, forse Cavafis, sì. Cito ancora, per chiudere il monaco di prima, John Martin Kuvarapu, sul desiderio dell'eternità. Lui dice, il desiderio dell'eternità, il desiderio dell'eternità, del cielo, di Dio, di conquistare chissà cosa, magari con dei sacrifici il digiuno, crea l'ego. E l'ego crea la meta, lo strumento, il tempo e lo sforzo. Essere spiritualmente poveri, quello che diciamo all'inizio, significa essere senza desideri, vuoti, nudi. È il desiderio che rende ricchi, è il desiderio che crea la dualità, è il desiderio che crea il tempo, che crea gli strumenti e le vie. Io credo che il grande danno di un certo cristianesimo, che purtroppo è ancora molto presente, che è quello di desiderare un Dio, desiderare di andare in paradiso, desiderare di... Ehm, Evitare l'inferno eh, e fare questo per questo e commerciare con Dio come fosse un mercante, cosa che Gesù ha scacciato dal Tempio, sia nefasto in qualche modo questa logica ancora molto presente. Vi leggo, e chiudo veramente, un, pa un passo di una donna questa volta e mi spiace che ne ho citate poche ma... E non la colgo perché facciamo, facciamo, ecco, oggi è venerdì, no? e i musulmani, sapete, il giorno di festa, i musulmani, quindi eh, prendo un passaggio dalla mistica sufi, quindi della tradizione islamica, la grande eh, Rabbi Al-Adawiyah eh, è una donna straordinaria che si è mossa tra l'ottavo e il nono secolo d.C., Sentite cosa dice. Le chiedono, signora dove stai andando così di fretta? Cosa intendi fare? La donna risponde, sto andando in cielo per gettare il fuoco nel paradiso e versare l'acqua nell'inferno. Non resterà così né l'uno né l'altro e apparirà colui che si cerca. Estingue il paradiso e l'inferno. Allora coloro che li rendono culto volgeranno lo sguardo verso Dio senza speranza, senza timore e lo serviranno così. Non ci fosse più speranza del paradiso e timore dell'inferno. Non adorerebbero forse come il verace, non gli ubbidirebbero. Non ci fosse più speranza del paradiso e timore dell'inferno. Non fare il bene per, non amare Dio, non cercarlo, non ogni intenzione nei suoi riguardi e farlo scomparire. Il grande Eckhart che alla fine della vita dice, Dio liberami da Dio, Dio liberami da Dio. E allora quando non ci sarà più questo Dio, finalmente farò esperienza di Dio. Quanto meno lo cerchi, più lo trovi, è il grande aforismo della mistica cristiana. Quanto meno lo cerchi, più lo trovi, perché ogni, ogni scala è già saltata, tu ne stai già facendo parte, fermati, diventa consapevole, medita, oserei dire. Insomma, occorre cogliere l'insensatezza di dipendere da fonti esterne, nel cercare la felicità ancorandosi al qualcosa di esterno fossero anche una religione, fosse anche Dio lassù in cielo, perché forse è proprio vero che ora il cielo è vuoto, come ho detto prima, e se c'è un Dio, allora in Lui già ora ci muoviamo, esistiamo e siamo. Grazie.